Aspetta un anno particolarmente riflessivo, cari amici arietini, Saturno frenerà gli eccessivi entusiasmi. Il 2016 sarà infatti l'anno del consolidamento. Molte coppie decideranno di mettere su casa o di avere un figlio, mentre chi è single troverà finalmente la persona giusta. Per chi invece sta vivendo una storia traballante, potrebbe essere arrivato il momento di mettere la parola fine e trovare un partner più affidabile. Nel lavoro, in genere, il vostro segno è instancabile. Quest'anno Saturno esigerà riflessione e molta costruttività. Dovrete impegnarvi molto e con costanza per riuscire, ma non mancheranno le gratificazioni. Non è l'anno giusto per gli investimenti a breve termine, né per viaggiare. Nulla sarà dovuto alla fortuna, ma solo alla vostra perseveranza e tenacia.